E grazie a questo metodo, sconvolgeremo il mondo. Abbiamo un problema con Troia. E noi abbiamo la soluzione. Ulisse, ti starai chiedendo perché sei qua. Abbiamo saputo del tuo problema con Troia. E siamo qua per proporti una soluzione. Il nostro metodo. Las millesumeghira. -me Fase 1. Un progetto. Ti serve un'idea chiara. Intraprendente. Realizzabile. Ma soprattutto efficace. Niente affidamento su dei capricciosi. Solo il duro lavoro di gente per bene. Non serve che tutto sia già preparato nei minimi dettagli, ma perlomeno i punti critici devono essere evidenziati. Giusto! Seconda fase Installazione Una volta che il tuo progetto è pronto Pro Progettino Progettino? Si inizia a costruire Studia l'ambiente attorno a te e vedi cosa puoi utilizzare Inoltre, forza lavoro! Terza fase, l'esposizione. È il momento in cui si scavalla e si passa dall'altra parte. È il momento dell'inganno. È il momento in cui fai capire ai tuoi nemici di che pasta sei fatto. Come dei ravioli pieni di broccoli. Invitanti fuori, broccoli dentro. Ora tutto diventa pericoloso. Fase 4, L'attenzione. Sei a un passo dalla vittoria. Ma il minimo errore ti sarà fatale. È fondamentale che tutti gli uomini siano pronti e concentrati. Decisi. Attenti. Scopo, Rivelazione, fase 5. Le giuste sono faits. Niente francese però, siamo in Grecia. Azione, azione, azione! Ah! Se sei arrivato a questo punto vuol dire che hai vinto, quindi APERITIVO! Ragazzi, abbiamo un altro problema! Gagarin nello spazio! Uh. 5 piedi e mezzo, 2 metri, piano avanti, dicono da terra, ha toccato, ha toccato il suolo lunare. Signori, sono le 22.17 in Italia, sono le 15.17 a Houston, sono le 14.17 a New York. Per la prima volta un veicolo pilotato dall'uomo ha toccato un altro corpo celeste. Questo è frutto dell'intelligenza, del lavoro, della preparazione scientifica, è frutto della fede dell'uomo. A voi Houston, a te Orlando per la Telecronaca.